E bentornati a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, in questo nuovo eh, video real action del canale Noveletria Studios Allora, oggi vedremo, come annunciato nel video precedente, la lotta contro l'Ughia e andiamo a vedere subito cosa abbiamo i partecipanti allora abbiamo il partecipante Ferry King Fairy. adesso è un mio amico solo che non, non ho il video qua non riesco un attimo a vedere perché ce l'ho in piccolo perché devo vedere un attimo un'altra roba ma comunque abbiamo un agron, Tyranitar un Chiore si prova con Chiore vabbè eh, Dragonite e un Golem e un rain quello ce l'ho anch'io e Comunque andiamo a vedere cosa succede. Abbiamo 10 secondi all'inizio. Pronti? Via. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Allora, adesso si è... è gigantesco ragazzi. Guardate. È immenso. 2 agro, ottimo. E un chiogre. Quindi non è lui che c'è chiopera, ottimo. Vai. C'è. Poco di... Ha, gli ha tolto più di metà vita con un colpo solo. Roba fantastica, proprio... Mh, pazzesco, vabbè. Quindi vediamo... Eh, vabbè, Agron non ce l'ha fatta. E quindi... Allora, mm, proviamo con Tyranitar, vediamo Non ce la farà probabilmente neanche lui perché è eh, andato giù parecchio Comunque sono in 7, 6-7 quindi c'è un altro Lugia, fantastico, proprio Lugia, Lugia contro Lugia, mitico Allora, Tyranitar è andato giù però lo stanno... Guardate la vita di Lugia come sta scendendo rapidamente, è proprio... Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Proviamo a vedere un chiocra. No, no, no fermi un attimo. <ride> Oddio, con un colpo gli ha tolto tutta la vita. È fortissimo ragazzi <ride> ai 42.700 vabbè è fortissimo cioè avete visto quanto li ha tolto con un colpo solo La roba pazzesca ok continuiamo vediamo vabbè che non ce l'ha fatta <clears throat> è andato giù eh... dragonite non ha fatto neanche tempo a fare un colpo e è già crepato. Cioè, <ride> che un, un Lugia Shiny. C'è un Lugia Shiny là dietro. Avete visto? Pazzesco! Ha trovato un Lugia Shiny. Non pensavo che ci fossero anche. Mitico. E intanto è stato sconfitto. Iperpozione, caramella rara. Polvere stelle e tanti tanti punti esperienza Danni abbiamo maggioranza squadra rossa come sempre Più 2 quindi più 9 Abbiamo 9 ball Vediamo come funziona la cattura Allora se abbassato al livello, eh, livello 2000 Baccarampon dorata sempre Ah, cerchetto rosso quindi veramente difficile da prendere Quel cerchetto rosso Molto difficile Primo, ovviamente fuggisce. Che è... Vuoi prendere il primo colpo? Eh? Cioè. Proviamo altra bacca do dorata Proviamo palla curva Nessun punto Extra Allora vediamo secondo, Questo è il secondo tentativo Secondo tentativo Secondo tentativo l'ha preso mamma mia quindi non... pensavo che fosse molto più difficile prendere i leggendari cioè... però. meraviglia assoluta allora per questo episodio è tutto vi ricordo di guardare i miei video fino in fondo perché ci saranno eventualmente in alcuni video ci saranno delle clip extra degli easter egg delle informazioni varie alla fine del video Dopo detto questo vi consiglio di iscrivervi se volete iscrivervi, spolliciare ovunque, poi io vi lascerò a fine video vi lascerò i.. Vi metterò il, il link anche in descrizione che riporta al video precedente, se non l'avete visto vi consiglio di andare a vederlo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e cosa volete che porto e... Quindi un saluto elettrizzante, ciao! Prima o poi ce li avrò anch'io tutti i leggendari. A breve potrei fare l'episodio anche di Moltres, Latios, Latias, magari se usci forse usciranno.